Benvenuto. Sì, salve, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto oggi l'assessore Meleo ha fatto questa dichiarazione sulla metro C, bisogna accelerare l'obiettivo del Colosseo. Ha inaugurato la 052. Ecco, quali novità ci sono in cantiere per migliorare il trasporto della capitale? Enrico Stefano. Sì, beh, appunto stamattina abbiamo dato un segnale importante, ovvero che è quello di aumentare l'offerta di trasporto pubblico, quindi lavoriamo costantemente con due direttrici, che è quella di eh, ovviamente migliorare l'offerta pubblica l'offerta del trasporto pubblico esistente quindi aumentando la velocità commerciale degli autobus, quindi tutto il lavoro che stiamo facendo sulle corsie preferenziali, sulle nuove corti preferenziali e cioè sulla produzione delle corti esistenti e poi anche come abbiamo fatto stamattina con lo 052 istituire proprio delle nuove linee che vanno a collegare dei quartieri che prima erano sprovvisti di un collegamento nel caso dello 052 con, con la linea C quindi cambiando di fatto Uh, la vita, migliorando la vita a diverse centinaia di uh, pendolari e studenti ogni giorno che si servono del trasporto pubblico. Quindi uh, sicuramente un traguardo importante ma ovviamente è l'inizio di un percorso appunto, uh, che stiamo portando avanti in questa città che mette al primo posto la mobilità pedonale ciclabile e appunto il, uh, il trasporto pubblico, quindi un lavoro importante. Per quanto riguarda la metro C siamo riusciti a bloccare i cantieri che erano fermi da mesi. quindi sono ripresi sia il cantiere di Ambaradam Antonio Pogno che il garantiere di Colosseo e l'obiettivo è cercare di aprire queste stazioni strategiche eh, il prima possibile però appunto ehm, parlare prima del, del 2021-2022 sarà eh, molto difficile riuscire ad aprirle Ecco una domanda Enrico Stefano perché l'altro giorno è apparso sui quotidiani questa possibilità che l'Atac privatizzi pezzi di azienda soprattutto rispetto alle linee periferiche, è vero o no? Assolutamente no, Era, non so da, sulla base di cosa si è stata riportata questa, questa, questa, questa notizia ma non è, non è assolutamente priva di, di fondamento Insomma, non è nostra intenzione eh, cedere linee di IPL al privato anche perché tra l'altro sarebbe impossibile perché eh, il privato già gestisce il 30% linee di superficie che è il limite previsto, quindi no. anche volendo non sarebbero tecnicamente possibili. Quindi purtroppo non sempre i giornali riportano le informazioni in maniera corretta. Di questo me dispiace ogni volta, però eh, purtroppo è così. Siamo in questo mondo, ecco, consigliere di Stefano invece. Io so che lei a mandare in bicicletta, qualche novità sul diciamo, le piste ciclabili, su questo grab, ecco, sulla possibilità di, di offrire ai cittadini di Roma più ciclabili possibili, a che punto siete su questo? Ma, eh, stiamo andando avanti e si sta per concludere il progetto definitivo per quanto riguarda una biciclabile, una bike lane importante che è quella su via Toscana che va a redisegnare proprio una strada che oggi è votata al 100% alle automobili private e va a dedicare degli spazi importanti anche al trasporto ciclabile. Poi apriranno a breve la